No, che cazzo sono queste? No, stronzo, no, no. No, bobine no, da... Io vado a eh, bobine. Che pingate? No, io vado a bobine. Io vado a caglia. Eccolo, io vado a fronte. E quelle bobine. Credo. Questa cagata! No, nulla. È l'intro dei Dai, video no. di Leo. Ma non è fa? vero underbone è 93 lato no no no no anch'io ti vado, vado, vado a pusciare ti vado a la sali sali andiamo a pushare. ok ah, safe, ok sì, ma io cercavo un ok ok ok ok ok ciao pantecana mi piace ciao ciao ciao ciao c'è gente qua, c'è gente qua! Giura? Morti Si riparta C'è Pantecana? Panti, Panti, Panti Minchia <ride> Cochiletta Panti Ma la Pantecana vuole pushare Dai, dai, dai, su, avanti, avanti Sale allora andiamo No Perché no? Davide scendi la Lasciatemi un po' di gente per favore Tutti fuori safe, tutti fuori Ma Basti ah, figli okay. di. di... Avete lasciato qualcuno? qualcuno? Sì, c'è uno lì. Bello. Ma dà, ma perché? morto. Sali! Mi lascia abbassare qualcuno, Boruba! È l'istinto! Ma che istinto? Non ho fatto una cazzo di chi? La macchina! Dai. Bravo, Davide. Bravo Davide! Sempre presso la macchina! E questo? E' quello che ho ah, ucciso no, adesso! No. Ecco. Dietro macchina. Dietro, dietro macchina, dietro di voi dietro, di dietro. dietro Panta Puttana, puttana io. Mi scusi, scusi ma Allora beh! Dov'è? Dietro c'è un camion. Dove cazzo è? Dietro lì. un camion ma dai ho il barra di scarico mm. ma basta ucciderli! puoi fare qualche tiro pure te? ohoooooooooooooooooooooooo magic kick shot merit che poi uso questo Burba che vai a fightare senza dirlo posso no, senti Grazie bene. Posso morirci? Posso morirci? Ecco, così imparano sì. a non aspettare pa, pa, pa, pa, pa, Aiuto, aiuto Ucciso ucciso Bravo, Davide Bravo, Davide Bruh Chris? Ah, è di destra? A destra. Okay. Non ci vedo. Qualcuno ha ragazzi? Quasi per Quasi finito il materiale. Scelta, scelta. Chris? Eh. Quasi finito il materiale. Eh, anch'io non lo eh. si sì, aspetta. Ah, son fuori sì, sono fuori? se, sì, sono fuori, senso. E eh vabbè, me ne sposto, me ne unica, non ho fatto un cazzo con quella ora voglio fare. Vado. Vado. Puttanieri, neri Oh, push. Oh, push. La video, la video. L'ho craccato E lui ha craccato di più ma di Dai Chris spara. Dai, Chris, spara Morto Morti Dannato Dannato! avanti shield, avanti, shield. Oh, vabbè no no no, non no, no, no, no, serve, non serve, sono lì davanti, serve, sono. Sono lì, sono. Sono lì sono lì serve, non Oh, squadra, squadra. Attenzione, attenzione, ci sono la... Sono lì? Ne ha ucciso uno io Cazzo stavo per prendere la corona Coruba oh, quanti chili tisani? hai fatto? 17 Ritorniamo alla lobby Quante chili avete fatto voi? Beh, oh, non ma... lo so ne, ne avrò fatto, fatto. tipo 5 2 6, Perché me ne hai fottute tutte